Ciao e benvenuto all'autoplay di oggi, vi farò vedere come suonare questo riff in slap che è tratto dal mio metodo Easy Slap. Allora, partiamo con un La bemolle in corda di Mi al tasto 4 con il pollice lo colpiamo e poi ci suoniamo la sua ottava, La bemolle, tasto 6, corda di Re. Dopo. Andiamo sulla corda di sol, sempre al tasto 4. Andiamo a suonare una nota si che a livello armonico sarebbe più giusto chiamare do bemolle perché eh, se sono in la bemolle minore come in questo caso la sua terza minore sarebbe giusto chiamarla Do bemolle, però per facilità la, la chiameremo sì così sapete dove andarla a prendere. Il ritmo è questo, quindi sul La bemolle basso diamo due colpi, uno lungo e uno corto, e poi strappiamo La bemolle alto e torniamo sul La bemolle basso. Queste note si strappate devono essere in levare di sedicesimo, tutte e due strappate si può fare una con l'indice e una col medio oppure anche tutte e due con, con l'indice come, come preferite. Ho programmato la batteria in modo che dia un colpo sul levare di sedicesimo per poter confrontare se siamo giusti sul, sul tempo. Deve essere presa appunto con questo sedicesimo spostato, eh, andando avanti risolviamo con questa strisciata sul Mi bemolle, quinto grado di La bemolle minore strappato, quindi eh, siamo al tasto 8 della corda di Sol e ristrappiamo un sempre nota si oppure chiamata armonicamente in maniera più giusta do bemolle le strappiamo tutte e due questo si lo troviamo al tasto 9 della corda di re 1. Benissimo, grazie per aver visto questo video, spero che metterai un uh, mi piace, lo condividerai con eh, i tuoi amici bassisti e ci vediamo al prossimo Autoplay. Ciao, buona musica Carlo.